Un saluto amici della rete Avevo voglia di farvi vedere come andava la GoPro 9 sul campo Sopra una bicicletta con tutte le vibrazioni relative Anche facendo dei test comparativi con le varie modalità di risoluzione E per fare questo mi sono sbrigato Sono tornato a casa presto, ho preparato tutto quanto e sono uscito Pensate che le cose siano andate bene? Disastro più totale Vediamo alcuni dei disastri, cerchiamo anche magari insieme di imparare qualcosa anche da questi disastri, perché anche, anche gli errori servono a questo, servono a imparare. Vediamo un attimo che cosa è potuto succedere. Iniziamo proprio da, da subito, dall'intro, da quello che doveva essere l'intro del video di presentazione delle prove della GoPro sul campo. Vediamo le varie modalità di questa GoPro 9 con.. Ehi hey, un attimo! Ma cos'è sta roba che ho in faccia? Tutti sti puntini neri? Ma è una cosa della GoPro? O ero veramente sporco in faccia, con la mia barba aveva preso tutta, tutti i pelucchetti neri. Boh, non lo so, so solo che in altre riprese poi questi puntini spariscono, ma poi vedremo se si ripresenteranno in altre riprese della GoPro con quella modalità, però questo video con questi puntini ridicoli, con, questo, con questa faccia sporca, era veramente inutilizzabile. E va bene, andiamo a vedere sul campo questa GoPro, come vedete... La stabilità è perfetta, l'hypersmooth 3 della GoPro 9 è fantastico. Peccato che sto riprendendo il manubrio e il telaio della bici. Purtroppo eh, la GoPro è già appiccicata al, uh, alla placca del, uh, del porta GoPro sul petto, per cui più in alto di quello non ci va per cui dopo, quando mi sono accorto che la ripresa era inutilizzabile perché stavo riprendendo la terra, eh, ho provato a mettere la GoPro al contrario, ma in quella modalità la, la GoPro guardava il cielo. Per cui la soluzione è stata poi mettere sul corpetto un attacco più distanziato eh, rispetto al petto, di modo da poter muovere un po' più la GoPro verso l'alto e permettere di vedere il percorso piuttosto che il terreno allora modalità sotto sopra peggio mi sento guardava verso il cielo per cui ho cambiato ho messo supporto più lontano dal petto questa volta dovrebbe andare bene riproviamoci e finalmente siamo in grado di fare la prima ripresa vera la prima discesa con una gopro posizionata bene ancora troppo verso il basso, anche questa ripresa è praticamente inutilizzata. Mm. Questa modalità è 1440 x 1080 eh, quindi una modalità 4 terzi, poi nel video voi lo vedrete sempre in formato 16 noli perché cropperò la parte che non mi interessa, però potrebbe essere utile appunto per recuperare un po' in altezza qualche parte, vediamo come va. oh, è finalmente una ripresa accettabile e se uno voleva anche utilizzabile eh, questa è 1440x1080, 50 fps obiettivo eh, lineare con eh, orientamento, con allineamento dell'orizzonte un pochettino stretta come vedete infatti come visuale però niente da dire eh, molto stabile certo che in alcuni punti si nota eh, il lavoro della GoPro di zoom di riduzione del, della visuale per utilizzare il resto come eh, per cercare di evitare che si vedano delle zone nere perché nel cropping si vede che lì molto più in quel momento è molto più, ci sono molte vibrazioni per cui la GoPro non riesce a compensare anche con i pixel aggiuntivi per cui deve per forza zoomare quindi a parte questa cosa si muove l'unica cosa è che anche qui in realtà una problematica c'è stata nel senso che la GoPro ha pensato di essere in rotata di 90 gradi per cui il video originale era ruotato di 90 gradi, quindi io in post-produzione l'ho dovuto riaggiustare, rirotare di 90 gradi in senso inverso, e sulla GoPro immediatamente ho disabilitato la modalità per cui la GoPro cerca di capire com'è orientata. Tanto io terrò sempre la GoPro nella posizione standard, cioè con la scritta GoPro, verso l'alto, non è ruotata, per cui non ho bisogno di questa funzionalità che, come avete visto, come vi dicevo, in questo caso aveva sbagliato completamente la, la rotazione della telecamera. E passiamo a questa modalità, 4K, sempre eh, orizzonte, sempre quindi lineare, sempre... Eh, boost Smooth. Uh, l'unica cosa in 4k, questa qui fa 25 fps In realtà poi mi sono chiesto ma è possibile che questa GoPro faccia 4k a 25 fps? E infatti andando a controllare nelle impostazioni sono riuscito a mettere 50 fps non l'avessi mai fatto non so cosa è successo ma a un certo punto deve aver impostato la modalità Time Warp Avete presente quegli scenari in cui vedete eh, i video muoversi molto velocemente? Ecco, ho impostato quello. Eh, infatti il risultato è questo. E questo è un vero peccato, perché non ci permette di gustare appieno il disastro che ho combinato su questa ripresa. Pensando di aver bloccato correttamente la GoPro sul supporto al torace in realtà l'avevo semplicemente appoggiata per cui a un certo punto durante la discesa in un punto più dissestato la GoPro è volata via <ride> e lì il panico perché in mezzo all'erba non si vedeva niente 10 minuti di ricerca, era anche, iniziava pure a fare un po' buio 10 minuti di ricerca prima di trovarla Ovviamente poi ho dopo detto, vabbè, continuo con uh, la ripresa a 4K, ignaro del fatto che stavo ancora in modalità Time Warp, per cui, niente. Nel disastro, nel disastro. <ride> disastro totale, ragazzi. E niente, poi se era fatto tardi, la luce iniziava a scemare, per cui come ultima modalità ho provato la 1920x1080 a 200 fps per provare lo slow motion, Uh, sì, tutto bene, solo che già la, la poca luce disponibile rend, come vedete rende il video molto rovinato con molto rumore di, di sottofondo e quindi niente, abbiamo imparato che prima di fare dei video per provare la GoPro la GoPro andrebbe provata preventivamente per trovare tutti i settings corretti però insomma, anche questo fa parte del gioco se volete vedere invece un video eh, fatto su un bike park eh, della GoPro 9 eh, vi lascio poi nella descrizione il link eh, al mio video fatto al Tortoreto sulla costa del monte, un piccolo bike park eh, della zona. Un saluto amici della rete.